Per il webinar, per la richiesta del, dell'attestato di partecipazione, se fosse possibile averlo. Ok, l'attestato di partecipazione. Scusate, io non so cosa sta succedendo. Io non tocco più niente. Okay. Però si vedeva eh. lo schermo di Chiara. Ah, veramente? Sì. Sì, scusate, oggi non so perché abbiamo questi inconvenienti tecnici. Però non si vede più Chiara, è sparita. Ah, Beh, no, allora rispetto sì, alla domanda dell'attestato, come ho risposto eh, a qualche altro partecipante che ci ha mandato la mail, non è previsto per questo tipo di attività. E quindi sì, purtroppo non ci sarà, poi per altre attività che faremo, lì potremo appunto inserirlo già dall'inizio nelle cose che, eh, che possiamo fare bene. è andata via. Eh, oh mamma mia, oggi abbiamo un sacco di problemi tecnici qua. Eh. Ok, adesso dovrebbe eh, risolvere perché eh, nel caso vado a darle il mio computer. Um... Facciamo così. Allora, sì, sì. allora, dicono che non ci sentono, è strano. Nessuno ci sente? No, una, una persona non, non riusciva a sentire. Gli altri ci sentono intanto? Ok, c'è una mano alzata. Vediamo se riesco a darle la parola. Claudia, no Silvia scusate. Ma Chiara ti do, ti do il mio computer? Dai. allora scusate l'inconveniente, ok ci, ci sentono, ok, grazie mille delle conferme. Allora se mi date un minuto lascio il mio computer a Chiara così risolviamo il problema e tu Davide intanto eh, condividi le slide, okay? ok? Ok, te lo giro, metto la mascherina... No, no, mi vado di là. Grazie. No, posso fa. Grazie, Lara. figura. No, io non posso più condividere, ho fatto orse. Grazie a Clicca fai il contesto verso e fai i miei non ho la mascherina, scusa, scusa. Ok, devo fare io, giusto? Sì. Mi vedete, mi sentite? Scusate, veramente come oggi, mamma mia. No, è perché la. Così cosa vedete? Mi sentite? Ok. Ok. Vai. Allora, eccoci qua. Scusate gli inconvenienti, spero che, che mi vediate e mi, mi sentite, mi sentiate, eccoci. Allora, grazie a Lara per la presentazione. E benvenuti a questo incontro che appunto al, il titolo che abbiamo pensato insieme al, al collega era ehm, rispetto al fatto che non solo i bambini hanno, hanno l'ansia, ma questo può succedere anche eh, agli insegnanti. E quindi abbiamo pensato a un incontro dove condividere con voi tutta una serie di strategie appunto per aiutarvi a gestire le, le vostre emozioni, in particolare l'ansia. Perché questo incontro? Perché tanto secondo noi è stato detto rispetto alle, alle emozioni dei bambini e legate all'emergenza del coronavirus, mentre poco è stato fatto, è stato dedicato a eh, delle figure che però sono rilevanti in questo contesto. Eh, perché la, gli insegnanti eh, sono tutti i giorni a contatto con, con i bambini e saper leggere quelle che sono le vostre emozioni è un, un punto eh, fondamentale per poter considerare come, come agire al meglio. Eh, quando abbiamo pensato in qualche modo insieme al, al collega a, da dove partire, per parlare delle, delle emozioni ci siamo appunto interrogati sull'importanza di condividere con voi le funzioni delle emozioni vai pure al avanti davide grazie le funzioni delle emozioni perché perché capire a cosa servono le emozioni cioè qual è la loro funzione è dal nostro punto di vista un punto di partenza necessario per ehm, guardare alle emozioni, a ciò che ci accade in una prospettiva più complessa e più articolata. Abbiamo quindi preso in considerazione il nostro bagaglio di emozioni primarie che eh, come potete vedere è composto da sei emozioni. Abbiamo la gioia, la sorpresa, la rabbia, la paura, il disgusto e la tristezza. Eh, la cosa interessante, guardando a, a queste emozioni, è che ben 4 su 6 eh, di queste emozioni sono emozioni, per così dire, spiacevoli. Cosa significa emozioni spiacevoli? Sono emozioni che in qualche modo creano una sorta di, di disagio, di fastidio, quando le, quando le avvertiamo. Eh, perché eh, sentiamo questo, questo disagio? Eh, e come mai la nostra evoluzione, in un certo senso, ha selezionato queste come le nostre emozioni primarie? Come vediamo nella slide successiva, queste emozioni sono state, eh, sono state eh, considerate... Davide, vai alla slide successiva, grazie. Figurati, queste emozioni sono state selezionate come il nostro miglior sistema di difesa per la nostra sopravvivenza. Questa selezione emotiva è, lunga, è, è durata eh, tantissimi anni, ovviamente. Perché sono le emozioni eh, che ci consentono di sopravvivere? Perché sono quelle che ci permettono di adattarci meglio in qualche modo all'ambiente, salvaguardandoci dai pericoli che possono pre presentarsi. Questo bagaglio emotivo è presente fin dalla nascita e queste emozioni sono quindi le stesse che per milioni di anni hanno assistito i nostri antenati nell'affrontare il pericolo e sono le stesse che ci vengono in qualche modo in soccorso oggi che non dobbiamo fuggire dai leoni ma dal coronavirus. Quindi il pericolo è cambiato ma le, le emozioni che stanno alla base delle reazioni e delle risposte noi eh, mettiamo in atto di fronte al pericolo, sostanzialmente sono le stesse. Vediamo appunto nel dettaglio, un po' come ci, ci riassume la slide successiva, quelle che sono le reazioni fisiologiche al, al, al pericolo. Eh, vai avanti Davide, grazie. Eh, possiamo vedere, entrando nello specifico dell'ansia, che poi è l'emozione centrale dell'incontro di stasera, ehm, quelle che sono tutta una serie di reazioni fisiologiche che il nostro organismo eh, attiva, si attiva di fronte appunto a una percezione del pericolo. Cosa succede? C'è un pericolo e nel nostro corpo... Viene prodotto un ormone, viene prodotta l'adrenalina che eh, introduce e induce tutta una serie di cambiamenti fisici e mentali che ci permettono e ci preparano al, um, all'azione. Eh, in tutto questo panorama che vi stiamo un po' illustrando c'è un, un altro punto di partenza fondamentale, che è quello che l'ansia non è da considerarsi necessariamente come una malattia, okay? perché l'ansia è quindi una risposta fisiologica innata, è una reazione di difesa dell'organismo. Come si difende l'organismo? L'organismo si difende ehm, con delle modalità. Nella prima slide vediamo le due modalità di, eh, di difesa più frequenti, diciamo, che sono la, la reazione, sono denominate reazioni di eh, attacco-fuga. Cosa significa? Cosa significa? Cioè ci si riferisce con, la, con il termine attacco-fuga a una serie di risposte eh, comportamentali e fisiologiche soprattutto che avvengono nel nostro corpo e preparano gli sforzi che sono necessari per combattere o scappare quando ci troviamo di fronte a un pericolo. In particolare la risposta di lotta, di attacco, ci consente di ehm, reagire a un pericolo affrontandolo quando crediamo e sentiamo di eh, poter avere le forze per affrontare questo ostacolo. La seconda reazione, quella di fuga, è invece una reazione eh, che mettiamo in atto nel momento in cui sentiamo che le nostre risorse le nostre capacità non ci permettono di affrontare il, il pericolo che ci troviamo davanti tutti e due questi meccanismi hanno in comune l'obiettivo di garantirci la sopravvivenza e sono comuni a tutti i mammiferi vediamo ora altri due meccanismi che sono meno comuni ma e sono più collegati diciamo a eh, pericoli, eh, minacce molto molto intense, nonché minacce anche di vita. E sono il freezing e il faint. Freezing che letteralmente vuol dire congelamento, è una sorta di immobilità tonica in cui l'essere vivente eh, sembra appunto come essere eh, congelato. Sì, ehm, ed è un'immobilità che permette di non farsi vedere, non farsi riconoscere eh, dal, dal nemico, eh, potremmo dire. Eh, L'ultima invece delle modalità di fronteggiamento di un pericolo, eh, che poi è, costituisce un po' anche un'ultima spiaggia, potremmo dire, è il, il feint che consiste in una riduzione brusca del, del, del tono muscolare in cui appunto è una reazione estrema che viene anche definita come, come finta morte e eh, è una, una reazione ehm, che permette, eh, è una risposta estrema ehm, che si manifesta come una simulazione di morte, è automatica e non consapevole. Tutti questi meccanismi che abbiamo visto finora, queste quattro modalità di risposta, hanno il pregio di attivarsi in maniera molto molto rapida. Perché questo? Perché capite bene che di fronte alla percezione di un pericolo, se dovessimo stare a ragionare eccessivamente su quale modalità mettere in atto, il pericolo stesso mh, ci avrebbe in qualche modo sopraffatto. E in questo è intervenuta ancora una volta l'evoluzione ad aiutarci. Ma che cosa c'entra poi tutto questo con, con il coronavirus? Eh, questo è, un, è una premessa che però eh, secondo noi ricade molto bene con tutto ciò che stiamo vivendo ogni giorno perché ci permette di cambiare la prospettiva. Cosa significa cambiare la prospettiva? Significa ciò che dicevamo un po' all'inizio, che conoscere in qualche modo la funzione eh, delle emozioni ci permette di evitare di cercare eh, di eliminare e sopprimere a tutti i costi alcune emozioni spiacevoli in certe circostanze, perché entro certi limiti e eh, in certe situazioni in base a ciò che abbiamo detto finora potete immaginare quanto in realtà provare ansia, provare paura, ma anche rabbia siano in, in realtà fondamentali perché ci proteggono dal coronavirus, non sono altro che l'ansia e la paura che ci permettono di ricordarci che ci dobbiamo igienizzare le mani, che dobbiamo seguire tutta una, una serie di, di norme. Quindi ehm, quando queste emozioni sono presenti in un momento pericoloso è assolutamente fisiologico, anzi questo ci aiuta. Vediamo però nello specifico quali sono le caratteristiche nel, del, del coronavirus, come minaccia. Nella slide, in questa slide appunto potete vedere alcune caratteristiche del del coronavirus, che abbiamo un po' eh, riassunto. Eh, il coronavirus è imprevedibile, è impercettibile, ma è anche invisibile. Perché ci siamo soffermati su questo? Perché noi non abbiamo a che fare con un pericolo ben determinato, ma la pericolosità, insita appunto nel, nel virus, che poi non è altro che la sua contagiosità, il fatto di essere trasmissibile, è una minaccia che potenzialmente potrebbe essere presente quasi ovunque, quindi è, ehm, ed è impercettibile, è qualcosa che non riusciamo a vedere. Questo è impercettibile, invisibile, è un qualcosa che mette eh, molto in difficoltà anche i bambini credo che voi da, da insegnanti ve ne rendiate molto conto soprattutto mette in difficoltà i bambini piccoli che hanno ehm, a che fare con un tipo di sviluppo molto legato ancora a un, tipo di, a un pensiero di tipo concreto dove le capacità di astrazione ehm, sono ancora difficili ricordo una, una mamma che seguo che mi raccontava del, ancora durante il primo lockdown, quando si poteva riprendere un pochino a uscire, di il suo bimbo in coda con lei in farmacia, che le chiedeva, mamma, ma qui c'è il coronavirus? E lei rispondeva, beh, magari un pochino c'è, non tantissimo, okay? quindi un tentativo di dare anche una forma, una dimensione al virus. Però anche noi adulti facciamo fatica con un pericolo impercettibile, e invisibile, e anche imprevedibile, non è totalmente imprevedibile, però ancora non conosciamo eh, nel dettaglio come questo virus si comporti. E quindi queste caratteristiche rendono più difficile eh, essere calmi e tranquilli di fronte a questa situazione, perché ci rimandano a eh, una difficoltà che va a investire eh, più aree e più momenti della, della nostra vita. Ehm, quindi perché, ehm, andiamo pure alla, alla slide, grazie Davide. Quindi eh, vediamo ora però insieme qual è il limite no, tra un'ansia che può essere considerata fisiologica, normale, adattiva e un'ansia invece più patologica, cioè tutto quello che abbiamo detto finora è che se in questo momento della, della vita di tutti noi, in cui questa minaccia ci riguarda tutti, vi sentite in ansia, vi sentite preoccupati, è assolutamente normale, va bene, e anzi quest'ansia è una preziosa alleata. L'ansia in sé non è quindi qual, per forza qualcosa di patologico, Può diventarlo quando? Se insorge con eccessiva intensità, con alta frequenza o se ci costringe all'evitamento situ all di situazioni temute. Questi tre parametri sono mh, intensità, frequenza ed evitamento, eh, tre parametri che ci aiutano ad orientarci e sono un po' una cartina di, to di tornasole potremmo dire, per comprendere quando? Dobbiamo, dobbiamo preoccuparci. Eh, per quanto riguarda eh, l'intensità, eh, da un punto di vista di un'ansia fisiologica, eh, l'intensità eh, dell'emozione possiamo considerarla come proporzionata eh, quando ehm, è legata al pericolo permettendovi di reagire in maniera efficace. Dovrebbe esserci la slide specifica sul, sull'intensità. Quando invece l'ansia eh, diventa patologica? Quando la paura è eccessiva e le sensazioni corporee che si accompagnano alla paura iniziano a diventare, eh, potremmo dire, più fastidiose. Quindi tutte quelle reazioni fisiologiche che abbiamo visto prima eh, come per esempio un tono muscolare, eh, un, un livello di attivazione muscolare eh, del nostro corpo molto alto, l'essere eh, predisposti a reagire in maniera pronta al pericolo. Ci sono invece occasioni in cui il nostro corpo diventa un po' un nemico, cioè quando i sintomi non sono, I segnali fisici non sono più segnali, ma diventano dei propri sintomi che ci impediscono di eh, approcciarci al, eh, al pericolo. Quindi possiamo sentire dolore al petto, possiamo avere mal di testa, possiamo avere una tensione muscolare che quasi ci immobilizza, non ci fa avvicinare, non ci fa affrontare, ma ci allontana. Il secondo punto il secondo parametro per meglio dire è il valore adattivo. Cosa significa? Significa che eh, l'ansia, se ha certe caratteristiche, ci aiuta a sopravvivere. Però se noi vediamo il coronavirus come un predatore, per così dire, inarrestabile, il nostro comportamento di fronte ad esso può diventare impulsivo anche e razionali i comportamenti frenetici impulsivi e razionali sono, sono un rischio possono essere un rischio per noi perché non ci portano più a proteggerci e possiamo sentirci in ansia un'ansia generalizzata quindi che prende tutte le, le situazioni può andare anche in panico perché questo perché noi esseri umani non siamo fatti per reggere, a, potremmo dire, a situazioni di allerta così a lungo. Okay? Le nostre attivazioni solitamente si spengono più in fretta, mentre questa situazione che viene definita di emergenza in realtà non può più essere definita di emergenza. Un'emergenza ha un carattere di transitorietà, può durare 5 minuti, una settimana, non un anno, un anno e mezzo. Perché è una situazione che diventa, che si è stabilizzata, evol evolvendosi, ma che comunque ha, ha portato delle caratteristiche in sé, in sé stabili. E quindi l'ansia non è più adattiva quando il pericolo viene generalizzato e viene percepito in ogni situazione come rischiosa e allarmante. È difficile isolare e trovare in questo momento contesti, situazioni in cui ci possa essere forse un rischio zero rispetto alla pericolosità del virus che dicevamo prima essere contagio. E allora che cosa ci resta da fare in quelle occasioni, in quelle circostanze? Lì forse possiamo davvero appellarci al nostro, al nostro, al nostro pensiero e al ricordare a noi stessi che se noi abbiamo fatto tutto ciò che potevamo in quella situazione una percentuale comunque di rischio come in tutte le cose non solo nel coronavirus dobbiamo comunque in qualche modo tenerla e metterla in conto perché questo? questo si vede nell'ultima slide il rischio poi è l'evitamento cosa vuol dire vuol dire che l'ansia fisiologica è quell'ansia che, dopo esposizioni ripetute allo stimolo che ci crea paura, ci permette di affrontarlo sempre con maggior tranquillità. Mentre l'ansia patologica è quell'ansia che, nonostante esposizioni ripetute allo stimolo, non tende a diminuire, ma eh, aumenta o comunque rimane stabile, portandoci poi in realtà a evitare quella situazione. Vi faccio un esempio, ehm, collegandomi al, alla vostra situazione specifica, quella di insegnanti. Mi sono immaginata il vostro primo giorno di, di, quest, di scuola di questo settembre, dopo la pandemia, dopo il lockdown, anzi, durante la pandemia, perché non è ancora andata via. E in questo primo giorno eh, forse c'era ansia. Chi più chi meno, però eh, il vostro corpo era un corpo pronto ad accogliere questi bambini, un corpo, una mente vigile, presente, che che ripercorreva magari nella stanza per vedere se era tutto a posto, che sistemava le ultime cose, riguardava. Non era il corpo rilassato ehm, che c'è che avete magari la sera quando siete sul, sul divano, perché dovevate affrontare una situazione nuova è una situazione potenzialmente pericolosa. Però quest'ansia, inizia, che inizialmente poteva essere anche più o meno elevata, eh, lentamente, giorno dopo giorno, avete visto che poteva essere gestita. Poi magari ritornava ad essere notevolmente intensa quando c'era un caso positivo nella scuola, quando magari una notizia al telegiornale diceva che i contagi stavano aumentando però ancora il giorno dopo andavate di nuovo a scuola. Questo è un esempio diciamo semplificato ovviamente per riportarvi che cosa possiamo considerare come fisiologico. Se sentite che questo non, non sta dicendo, che eh, l'ansia non, non diminuisce, potrebbe essere interessante capire come guardare a quest'ansia e come cercare degli strumenti per provare a ridurla e a gestirla. E Per questo lascio la parola al, a, al collega a Davide Naum. Grazie mille Chiara. Adesso almeno saprò quando girare le slide. Sì. I segnali. Allora, eh, abbiamo visto con la mia collega eh, come si manifesta l'ansia, ma soprattutto il fatto che dobbiamo distinguere tra l'ansia patologica e l'ansia fisiologica, con i tre criteri che abbiamo detto. Quello di cui invece vi parlerò io sono alcune strategie che possiamo usare per gestire l'ansia. Ovviamente la premessa è che questo, eh, questi suggerimenti, questi eh, consigli, queste intuizioni, cioè questo, quello che vi dirò adesso non possono sostituire il lavoro un lavoro di psicoterapia sono, oh, ma comunque permettono di raggiungere una maggior consapevolezza, una maggior eh, capacità di vedere come si sviluppa quest'ansia, che può servire nel momento in cui avvertite un'ansia che, come ha detto la mia collega, diventa troppa. Come approccio, di quello che vi parlerò, utilizzeremo l'approccio della psicoterapia cognitiva, che probabilmente qualcuno di voi ha sentito eh, parlare, che è un approccio ben specifico di cui poi vi dirò eh, bene qual è il presupposto alla base. Ma prima di tutto dobbiamo, eh, ci tengo a sottolineare il perché delle cose che vi sto raccontando. Il presupposto di base è che per avere un maggior benessere psicologico ci vuole una maggiore consapevolezza di quello che che proviamo di quello che pensiamo non è sempre facile eh, ma nel momento che poi lo sappiamo perché riusciamo piano piano poi è un lavoro che non è un lavoro immediato ovviamente se riusciamo il nostro benessere psicologico aumenta e per aumentare la consapevolezza la prima cosa dobbiamo capire bene come funzionano queste emozioni perché come sempre non basta soltanto guardarsi dentro e leggere bisogna anche avere una chiave di lettura per dare un significato a quello che poi mi vedo dentro di me e la prima domanda da farci è da dove viene l'ansia e per farlo fare una piccola introduzione su cartesio come sapete cartesio è stato un grandissimo matematico fisico filosofo e ha cambiato eh, sotto certi aspetti completamente la storia della nostra civiltà eh, e il pensiero occidentale. Come sapete, Cartesio eh, a un certo punto della sua vita parla di res cogitans e res extensa, ovvero sia sì, Cartesio arriva alla conclusione che il, il mondo dei pensieri, di quello che ci passa per la testa, delle riflessioni, della logica e via dicendo, è qualcosa che è diverso completamente dal mondo materiale. Eh, sono proprio due domini diversi. Infatti res cogita, la cosa del pensiero e la cosa eh, del, eh, del mondo materiale, eh, sono proprio due cose completamente diverse. E, e infatti poi da quello che è tutto questo pensiero di Cartesio, poi si svilupperà l'illuminismo. Eh, dopo il romanticismo, Quindi, eh, li, eh, ma soprattutto l'idea di Cartesio, l'idea che il cuore, e, le, e il pensiero, che le emozioni, che quello che noi pensiamo siano qualcosa di eh, separato, qualora che non c'entra una cosa con l'altra, è rimasto, è rimasto e noi lo vediamo tanto sia nel nostro studio, quando vediamo i pazienti, ma anche quando parliamo con i nostri amici. Tante volte l'emozione è vista come qualcosa di slegato, qualcosa di, a volte qualcosa anche un po' in più. E per certi versi questo eh, lo dobbiamo a Cartesio. Infatti, un famosissimo libro che ha proprio rivoluzionato da, da, da molti punti di vista la psicoterapia, si chiama proprio L'errore di Cartesio. Ed è paradossale pensare che... Certamente Cartesio poi cosa dice? Dice che questa res cogitans e res extensa eh, si uniscono nel, nell'uomo nella ghiandola pineale. che sarebbe l'epifisi di adesso. Ed è ironico vedere che in realtà poi questa concezione è stata completamente superata con lo studio di Phineas Gage, il cui nome riecheggia questa ghiandola pineale. Phineas Gage è un'altra storia pazzesca, veramente eh, straordinaria nella suo, nel suo dramma, perché alla fine il povero Phineas Gage poi ha vissuto un dramma, ma che grazie al, allo studio poi di tutti gli scienziati che sono venuti dopo, ci ha fatto capire delle cose fondamentali, come funzionano il nostro cervello, le sue emozioni e alla fine della fiera noi stessi. Phineas Gage era un, minato, un minatore che lavorava nelle ferrovie dell'America. Avete presente nel 1800 l'America ricoperta dalle ferrovie. E per fare le ferrovie, quando c'era un, una montagna, una collina, comunque quando bisognava scavare, usavano un metodo che adesso non supererebbe, credo, le leggi sulla sicurezza nel lavoro. Fondamentalmente questi poveri minatori dovevano eh, prendere la polvere da sparo metterla nei buchi che avevano fatto con, con, con le pale e poi con una bella sbarra di, fer di ferro lunga 70 cm spingere dentro la cosa. Cos'è è successo? Che a un certo punto Phineas Gage ha sbagliato qualcosa, c'è stato qualcosa, non lo sappiamo, ma fatto sa che la polvere da sparo è esplosa e questo tubo di ferro gli ha trapassato il cranio la cosa straordinaria è che Fines Gage non è morto. Fines Gage era un ragazzo di circa 20-25 anni, un bravissimo ragazzo, un lavoratore molto serio, molto affidabile e che appunto ha trovato lavoro ed era in salute. Ma sbarra di ferro e dopo già dopo pochi minuti era lucido, era sopravvissuto e sembrava che fosse andato tutto bene, una storia a lieto fine. In realtà i problemi arrivarono qualche giorno dopo, perché fondamentalmente Phineas Gage cambiò completamente il suo comportamento. Da bravo ragazzo, responsabile, devoto eh, qual era, divenne invece una persona completamente impulsiva, irascibile, bestemmiatore. Il suo comportamento cambiò da un giorno all'altro, o meglio, da un momento all'altro, ma completamente. Eh, tant'è tant che perse il lavoro lì alla ferrovia, poi riuscì a trovare un altro lavoro come cocchiere, ma comunque per tutta la vita lo descrisse sempre come molto irascibile. Ma grazie a un medico, al suo medico, che si interessò al caso, noi abbiamo potuto studiare e abbiamo fatto una scoperta mh, fenomenale. Fondamentalmente il, eh, questa barra di ferro... Eh, Cosa ha fatto? Ha perforato un'area specifica del cervello di Phineas Gage, la parte del lobo frontale. Una parte che poi dopo, quando i neuroscienziati hanno iniziato a studiare il cervello, hanno visto essere collegata con, eh, con il frenare l'impulsività, con la pianificazione, col mettere le cose in prospettiva e non agire d'impulso. Beh, questo è una prova definitiva del fatto che non è vero che le emozioni sono qualcosa di diverso eh, da, dal nostro cervello, che il cervello è staccato da quello che noi ci comportiamo, noi ci comportiamo seguendo <coughs> motivazioni particolari. No, questo ci ha proprio dimostrato il fatto che se noi tocchiamo il cervello di qualcuno, cambiano le sue emozioni, cambiano i suoi pensieri e questo poi Adesso che c'è il c'è tutta la, la neurochirurgia è molto evidente, ci sono anche dei filmati su YouTube di persone che stanno facendo un'operazione di neurochirurgia a cervello aperto, dove a un certo punto il paziente lo svegliano perché devono vedere che punto toccano. E nel momento che toccano alcuni punti, il paziente non riesce a parlare, oppure inizia a dire a vedere colori, vedere cose. Quindi fondamentalmente abbiamo, grazie a questi studi, superato questa divisione. Mente e emozioni e pensieri non sono separati, le emozioni non sono qualcosa di diverso, non sono qualcosa di etereo, che è così, o qualcosa di romantico, che, che, che possono avere soltanto alcune categorie di persone, ma sono qualcosa che sono iscritte nella nostra, nel nostro cervello proprio allora ritorniamo alla domanda, ma che cosa causa queste emozioni? Prendiamo un esempio, un esempio che sarà capitato a tutti. Siete alla fermata dell'autobus, alla pensilina, siete leggermente in ritardo, comunque siete lì, lì eh, sulla tempistica per andare al lavoro, e l'autobus passa e non si ferma. Cosa sentite? Come vi, che emozioni provate? Qualcuno? Potrà eh, provare ad esempio l'ansia perché inizia a dire, cavolo, adesso arriverò in ritardo al, al lavoro. Però, qualcun altro magari, potrebbe provare la rabbia, perché potrebbe iniziare a inveire contro l'autista dell'autobus, dell dirà: ah, ma guarda, questo qua ma come si permette, noi dobbiamo andare a lavorare. Qualcun altro addirittura potrebbe essere contento, perché magari pensa ho la scusa buona per andare a fare colazione a bar, non è colpa mia, ho perso l'auto, l'autobus non si è fermato. Cosa voglio dire con questo esempio? Voglio dire che quello che è ormai chiaro, è che l'approccio di base della psicoterapia cognitiva è che non sono le situazioni di per sé che causano una certa emozione, ma è il pensiero che noi facciamo. Quindi non è come a noi viene da pensare che ho, ho, ho l'esame, o l'ansia, o <coughs> uno davanti a me mi ruba il parcheggio, o la rabbia. Non è quello. Perché se fosse così, tutti quelli che vivono la stessa situazione sperimenterebbero la stessa emozione ma non è così lo sappiamo benissimo <coughs> Scusate, così come noi stessi in periodi diversi nella stessa situazione viviamo delle emozioni diverse perché pensiamo delle cose differenti questo concetto non è un concetto nuovo già gli stoici nell'antica grecia l'avevano detto e anche Shakespeare, che fondamentalmente ha detto quasi, ha anticipato quasi tutto, l'ha detto nell'Amleto, quando vanno Rosencrantz e Gildasen a, a chiedere ad Amleto come si sentiva, e lui gli dice: La Danimarca è una prigione, ma come una prigione? Se il principe si sta bene, tutto quanto. E Amleto risponde dicendo: Niente buono, cattivo, se non è tale nel nostro pensiero, ce lo dice. La Danimarca per voi sarà bellissima, per me, dopo tutto quello che mi è successo, non è proprio un paradiso, ma è una prigione. Queste sono intuizioni: intuizioni del grande Bardo, che è un artista fantastico, degli storici che comunque hanno fatto. In realtà, quello che dice la psicoterapia cognitiva, quello che ha fatto più che, che dice, quello che ha fatto è che è, è il fatto di aver reso questo tipo di. Eh, di idea, di consapevolezza, uno strumento clinico, qualcosa che aiuta a guarire le persone, a farle stare meglio. E lo fa con un approccio di tipo scientifico, ma scientifico non in senso eh, illuministico del termine, termi. scientifico nel senso di flessibile, nel senso di ricerca costante della verità con la V minuscola, non con la V maiuscola. E partendo appunto da questo tipo di approccio, il postulato della psicoterapia cognitiva è questo, ossia siete soprattutto, anche se non del tutto voi, a creare i vostri pensieri e le vostre emozioni. E di conseguenza siete voi ad avere il potere di controllarli e di modificarli, a condizione però che accettiate questa intu intuizione e vi sforziate di metterla in pratica. Quello che ci dice la psicoterapia cognitiva è che noi abbiamo la responsabilità delle nostre emozioni e dei nostri pensieri. È una cosa che noi diciamo sempre ai bambini. Non è che quello ti ha fatto piangere o quello ti ha fatto venire l'ansia. Sei tu che hai pensato qualcosa e hai scelto di arrabbiarti. Magari hai ragione, eh? non è che la rabbia, come dicevamo, eh, è sempre negativa. Dipende dal grado, dall'intensità e dalla frequenza. Ma eh, il concetto di base è proprio questo. Noi, se riusciamo a essere più consapevoli dei nostri pensieri, riusciamo a essere più consapevoli delle nostre emozioni, ma soprattutto a mitigare quando l'emozione è troppo intensa. Ma non è così facile. Se fosse così facile, saremmo tutti felici e contenti, ma non è così. La domanda che dobbiamo fare, che dobbiamo farci è ma come funziona il pensiero? Abbiamo detto che okay, il pensiero è... Eh, causa le nostre emozioni. Va bene, questo lo sappiamo. Cioè, magari non è evidente da subito, ma, ma siamo facilmente convincibili di questo. Però mh, ci accorgiamo, sappiamo anche noi, che il pensiero non è, quello, non è la nuvoletta che leggiamo su Topolino. Eh, non è così facile, prima di tutto, sempre essere consapevoli di qual è il nostro pensiero. Ma poi funziona in un modo diverso. E per aiutarci a questo, dobbiamo capire cosa ha detto uno psicologo questa volta, rispetto a Cartesio e quell'altro, Gage, che è Kahneman, che è uno degli unici due psicologi che ha vinto il premio Nobel, tra l'altro, tutti e due l'hanno vinto per l'economia, dove fondamentalmente Daniel Kahneman ha dimostrato che la nostra mente è irrazionale, ovvero, o meglio, che funziona anche funziona con una razionalità limitata cosa vuol dire vuol dire che noi tante volte pensiamo di essere in pieno controllo di, eh, dei nostri pensieri di, di quello che ci succede ma non è così e kahneman l'ha dimostrato eh, nell'economia cosa dice Kahneman? dice che ci sono delle, eh, degli errori di pensiero delle Euristiche che il nostro, la nostra mente fa per vivere nel nostro mondo che in realtà portano degli errori. E ha fatto un bellissimo libro che vi consiglio: si chiama Pensieri veloci e pensieri lenti. Dove fondamentalmente lui racconta in un, in un modo più molto discorsivo e divulgativo le sue scoperte. E racconta queste qua. è molto interessante. Eh, per fare un esempio, c'è cioè l'euristica. Del, dell'incorniciamento, incorniciamento, framing in inglese. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io vedo una serie di, di, di articoli con dei prezzi diversi, la mia mente è portata a cercare la via di mezzo. Lo vediamo adesso, no? Quando devi fare su internet e ormai questa cosa qui è inizio, devi fare un piano di qualcosa, c'è cioè il piano basic che costa 5 euro. Eh, poi c'è il super premium elite che costa 50 euro, e poi c'è l'abbonamento eh, normale, diciamo, che costa 10 euro. Cosa facciamo noi? Andiamo a scegliere, Dai, non scegliamo quello più, eh, più base, perché magari non ha l'altro, non ci serve, non siamo mica la Apple o Amazon, prendiamo quello di mezzo. È fatto apposta. Funziona così. Anche quando andate al ristorante vedete, ad esempio, la lista dei lini. Come mai ci sono i vini da 100 euro? Perché che si prende una bottiglia da 100 euro nel ristorante sotto casa? Eppure c'è. Perché? Proprio per sfruttare la legge dell'inconnice del framing, chiamiamola in inglese che mi viene meglio. Uh, perché se io vedo un vino da 5 euro, dico, pff, voglio prendere quello da 5 euro, no? Vedo in altro dico, 100 euro, beh, forse 100 euro è un po' troppo. Vado una sorta di via di mezzo. Ma qual è il punto? È che la via di mezzo, ed è questo quello che ha dimostrato Kahneman tra le altre cose, dipende da quanto sono alte, da qual è la differenza tra il prezzo più basso e il prezzo più alto. E quindi ha fatto degli studi proprio con il vino, dove vedeva che se c'era un vino da 100 euro, più o meno la media dei partecipanti prendeva un vino da 20 euro. Se invece era 20 euro il, il tetto, diciamo, i partecipanti prendevano dei vini molto meno costosi. E quindi questo, in questo framing ci, proprio ci, ci, ci fa fare delle scelte economiche anche diverse. Eh, oppure ci sono tanti altri esempi molto carini in questo libro, che ne so eh, se dovessi dirvi, purtroppo poi la risposta non si può fare, però potete pensarci voi. Se, <ride> se vi dico una pallina da baseball e un guantone da baseball costano assieme 1,10 euro, e il guantone costa un euro più della pallina. Quanto costa la pallina? Quando faccio questa domanda, la risposta di getto è 10 centesimi, 1,10 euro, e 10, il guantone 10. In realtà è sbagliata, è un euro. La pallina costa 5 centesimi, perché il guantone costa un euro più della pallina. Quindi un euro e 5 più 5 fa un euro e 10. Io la prima volta che l'ho letto sono stato mezz'ora a cercare di capire perché non c'era la soluzione del libro, quindi ho dovuto proprio cervellarmi per vedere. <coughs> Però il concetto è proprio che il nostro pensiero fa degli errori e questi errori ci portano anche a delle conseguenze che possono essere importanti. E anche qua la risposta è, la risposta per capire come combattere, queste, eh, questa modalità di funzionamento del pensiero, perché po poi viene anche utilizzata contro di noi. Eh? Eh, pensate a tutto adesso, la polemica sui social network, come influenzano la nostra percezione. Guardatevi il documentario su Netflix, Netflix, The Social Dilemma, fa capire molto bene come questi meccanismi psicologici vengono utilizzati. Beh, come si combattono? Con la consapevolezza. Se io lo so, che se vado al supermercato o se vado da qualsiasi parte cercheranno di propormi delle cose che non mi interessano, molto costose ma solo per farmi comprare qualcosa di più costoso, se lo so è molto più facile fermarmi e evitare di cadere. Quindi se dobbiamo riassumere quello che abbiamo detto fino a questo momento, abbiamo detto che le emozioni derivano dai nostri pensieri, che i nostri pensieri possono avere degli errori. Eh, posso, lo stesso processo di pensiero può avere degli errori. Eh, se vi interessa l'argomento, poi se cercate errori di pensiero su Google, troverete che ci sono proprio delle liste fatte dagli psicologi, proprio anche relative all'ansia. Ma quindi, come uniamo tutto questo? Con il modello ABC, che è proprio lo schema di base della terapia cognitiva, dove A in inglese sta per antecedent, cioè l'evento attivante, B è il belief, cioè la convinzione, il pensiero, e la C sono le consequences, ovvero sia le emozioni e il comportamento. Questo è uno strumento che potete fare voi a casa. Fatelo, è una cosa molto utile per capire eh, che emozioni ci stanno, ci stanno passando. Fondamentalmente è una colonna, si prende un foglio, in orizzontale, si divide in tre, in tre colonne e si mette eh, il titolino evento, pensiero, emozione, e si compila, dove nella parte dell'evento si mette quello che sta succedendo, senza giudizi, senza emozioni, senza pensiero, come se una telecamera muta stesse inquadrando la situazione. Nella colonna poi del pensiero si mette il pensiero che si è avuto in quella situazione. Cosa che ho pensato in quel momento? Mentre nella parte dell'emozione si segna l'emozione che, eh, che si è provato, preferibilmente con, una, con un grado. Cioè perché, e questo è, una, è un altro aspetto importante della psicoterapia cognitiva, ma della psicoterapia in generale, <coughs> è ben diverso eh, provare un'ansia un 2 da, da 0 a 10 rispetto a un'ansia 9. E quindi è importante segnarlo. Facciamo un esempio per capirci. Facciamo un esempio che può riguardare voi a scuola. Che ne so. La mamma di un bambino mi ferma e inizia a buttarmi addosso tutte le sue preoccupazioni. Nello spazio liminale in cui vengono la, i bambini lasciati alle maestre. In questo caso una maestra potrebbe avere un'ansia 9. Perché? Perché pensa Devo assolutamente risolvere il suo problema, ma non so come, cosa fare. Non so come fare, non so cosa fare. Già il semplice fatto di mettersi a scrivere, mh, distinguendo tra quello che è l'evento, quello che è il pensiero e l'emozione, aiuta a stare meglio. Aiuta a stare meglio perché per due motivi. Il primo è perché diventa più consapevole eh, nella mia mente e me stesso qual è il motivo di quest'ansia. Cioè, non è l'ansia che ho perché magari c'è qualcos'altro in ballo, così come il fatto del dirlo aiuta, come dicevo, proprio a riconoscerlo, perché tante volte quando un'emozione non è riconosciuta, rimane là, perché rimane là, e si trasforma in qualcos'altro. E magari queste emozioni di ansia che non è stata riconosciuta, perché non sono riuscito a fermarmi a dire, ma cos'è che mi sta facendo, perché mi sta facendo venire l'ansia questa cosa qua? rimane lì e magari poi si trasforma in un nervosismo. Magari poi dopo questa emozione si trasforma in rabbia e magari poi mi arrabbio di più con il bidello, con mio marito, o magari con i bambini, mi fanno più innervosire i bambini in classe. E il fatto di metterlo ci aiuta proprio con la consapevolezza. Il secondo punto, per il quale questo modello è molto utile, è perché nel momento in cui poi io fisso il pensiero posso poi metterlo in discussione. E infatti noi qua non lo possiamo vedere, perché sono soltanto alcuni spunti che poi se volete potete approfondire. Ma poi, do, oltre all'ABC, c'è la D, nel, quando poi si lavora eh, con la persona, che è la parte della discussione. Ovvero sia, si mette in discussione questo pensiero e si dice ma, ma veramente io devo risolvere il problema di questa, di questa mamma? È una cosa che devo fare io? Certo sarebbe bello, ma è il mio dovere? Posso farlo? E, so, e questa parte di discussione aiuta proprio a mettere più in prospettiva questi pensieri fissi e rigidi, e rigidi che sono alla base dell'ansia. Questo ci porta al fatto che quando poi dopo abbiamo fatto questo tipo di schema, questo ci può aiutare all'accettazione, ma più che accettazione quasi la, una consapevolezza del fatto che eh, abbiamo alcuni pensieri e che questi pensieri, specialmente in questa situazione, dobbiamo rendere evidente, dobbiamo, dove possiamo, cercare di trovare un punto, un punto di vista alternativo, più flessibile e per alcuni aspetti invece dobbiamo accettarli. Perché come diceva prima la mia collega, e la situazione in cui siamo ancora qui e quindi non possiamo, eh, cioè non possiamo cambiare tutto quanto. Possiamo però accettare quello che non si può cambiare e cercare invece di cambiare quello che possiamo attraverso la discussione che possiamo fare nel momento in cui siamo più consapevoli dei nostri pensieri. Come tecnica, diciamo, base che eh, noi pensiamo possa essere utile per voi, ma per tutti, è proprio quella che vi ho detto, l'ABC, cioè mettersi, segnare sul foglio l'evento, il pensiero e l'emozione. Ci sono delle altre risorse che potete utilizzare, ad esempio, e ve lo dico, l'ho messo soltanto qua perché alla fine lo sappiamo benissimo. Tantissime cose sono, ci sono su internet, quindi le tecniche di respirazione o il rilassamento progressivo di Giacomo sono inutili che siamo qua a fare un incontro di un'ora per, per fare, potete benissimo vederle. E sono proprio queste, uno sono le tecniche di respirazione. La respirazione, respirare in un certo modo, in modo lento e profondo e con il naso, eh, aiuta a calmarsi. C'è proprio un, un circolo all'interno del cervello, sull'ippocampo, che è, è rilascia un certo tipo di, eh, di ormone che portano a fare a diminuire l'ansia. Se vedete ci sono delle tecniche di respirazione che sono molto facili da apprendere su internet. Un altro aspetto se vi sentite molto tesi, se l'ansia la sentite molto sul corpo, è il rilassamento progressivo di Jacobson. Anche qua ci sono, del, eh, ci sono proprio dei, dei video, io ho sentito degli audio ma ci sono anche dei video eh, su YouTube, dove fondamentalmente ci sono una serie di soluzioni da seguire. Stringere, stringere, stringere i vari assetti muscolari e rilasci rilassare. E questo permette appunto un rilassamento. Anche questa è una cosa che vi consiglio, perché permette, specialmente per chi eh, ha tanto, vive tanto l'ansia sul corpo, permette di smollare questa tensione. Tut piccola parentesi, scusate, tutte queste sono sempre da associare all'ABC, perché... È importante eh, rilassare il corpo, ma è importante essere consapevoli poi delle ansie che ci, dei pensieri che ci hanno portato all'ansia. E infine vi consiglio delle app per la mindfulness, che è una forma di meditazione più eh, scientifica, tra virgolette, cioè importata da alcuni psicologi nel corso degli anni e basata su queste tecniche meditative vecchie di millenni, che sono molto utili sono molto anche facili, sono adatte a noi occidentali con poco tempo rispetto al a, a, a, a fare la meditazione dei paesi orientali. E ve ne consiglio in particolare due, sono quelle che ho provato, ce ne sono tante, io vi consiglio quelle che ho provato io, che sono Serenity e Headspace. E ve lo consiglio perché sono proprio strutturate prima di tutto per essere facili da seguire, c'è cioè proprio delle istruzioni, Headspace e solo in inglese, mentre Serenity c'è anche in italiano. Quindi ti insegna proprio a meditare, ti insegna a, eh, la respirazione, ma ti insegna anche delle tecniche per se, non seguire i pensieri, lasciare andare per tranquillizzare la mente. E durano poco, le sessioni durano 10-12 minuti, qualcosa che si stesse sempre a rilassare, a, ri, a ritagliarsi. Quindi, rispetto a questa, quello che abbiamo detto, eh, come vi, vi ho ripetuto forse troppe volte, la consapevolezza è la chiave per il benessere. Questa consapevolezza può essere raggiunta con, ad esempio con lo schema BC che vi ho detto, può essere accompagnata dal, eh, dal rilassamento, dalla respirazione, dall'apero per la meditazione, ma visto che abbiamo parlato eh, dei greci, possiamo concludere dicendo che un altro detto dei greci che se non sbaglio, ma qua non vorrei fare un, un errore, era scritto sull'oracolo di Delphi, che era conosci te stesso. Forse quando iniziamo a conoscere noi stessi meglio, ma noi stessi, le nostre emozioni, tutto quanto, riusciamo poi ad affrontare meglio le cose e a stare meglio, che è quello che noi, a noi interessa, perché se stiamo bene noi, stanno bene le persone che ci circondano. Grazie. ho interrotto la condivisione oggi dopo tre incontri l'unica volta che abbiamo avuto problemi di di come si chiama ma io non vi sento voi sentite? attiva il microfono per favore ok, okay ci siamo scusate prendiamo la mascherina perché quei problemi tecnici condividiamo lo schermo e... a proposito di covid lo schermo è condiviso ancora o ha smesso? Uh, no, no, di no, là no. non sta funzionando, quindi... No, no, il tuo schermo non è più condiviso, scusa. Oh, okay, ok, bene. Ok. okay. Eccoci qua. Allora, um, eh, allora, grazie mille per questa presentazione, direi molto, molto interessante. Um, non so se ci sono domande, ci sono delle... Eh... <coughs> Delle richieste. richieste. Ho visto che c'erano due domande, però io non so come mai Zoom mi si è bloccato si è bloccato così, non vedo... Che <ride> no, ehm, le domande sono sul, sull'attestato, per cui... Ah, ok. Ehm, okay l'attestato la, lo... appunto non era, non era previsto, per cui diciamo che in, se c'è proprio un caso di necessità senza problemi ci mandate una mail e vi facciamo avere... Un attestato giusto, Davide? Ma guarda, in realtà, Chiara, eh, se c'è proprio un'esigenza specifica, perché in esatto. realtà ha risposto un po' a tutti che essendo un'attività, appunto, di webinar noi di solito per i webinar non, eh, cioè non, non abbiamo mai fatto gli attestati, dobbiamo pensarci per il prossimo ciclo di webinar. Infatti, allora. Ehm... Sì, la, la persona che, di, che chiedeva appunto era proprio per, richiesto dalla scuola, quindi eventualmente mandateci la mail e cerchiamo assolutamente di farvi avere qualcosa che possa mh, attestare la vostra partecipazione. Ehm, a proposito appunto di quello invece che diceva Davide, eh, stavamo pensando di proporvi un ciclo di, di webinar eh, seguente a questo, un po' collegato, eh, proprio per dare un pochino spazio anche al vostro bisogno e alle vostre domande, nel senso che ci siamo proprio resi conto che è proprio importante anche avere uno spazio di condivisione, queste sono state tre serate teoriche, teoriche introduttive, eh, abbiamo cercato di essere più concreti possibile, ma chiaro siete in tantissimi e quindi è un po' difficile dare spazio a, a ognuno di voi. Eh, abbiamo però, ci siamo proprio messi tutti insieme a pensare quello, che cosa potevamo fare per invece dare voce a voi, nonostante i problemi tecnici che cercheremo di risolvere, ma ehm, proprio per appunto avere proprio una conversazione, un dialogo e eh, dare appunto spazio al vostro bisogno. Eh, abbiamo pensato quindi, sì Davide? Ah no, scusa, scusa, pensavo che avessi finito, volevo appunto spiegare... un po'. No, no, di... poi Davide ci spiega esatto bene tutto, però abbiamo pensato proprio di fare dei, dei, una, una serata, tre serate, anzi, mi spiego meglio, un ciclo di tre serate eh, in cui ci riuniamo a gruppetti di massimo dieci partecipanti, proprio perché se fossimo di più rischieremmo magari di non avere tutti lo, lo spazio adeguato e ehm, appunto riunirci in questi webinar, in questi incontri e eh, appunto avere questo momento di confronto. Adesso appunto volevo passare la parola a Davide che, che ce lo spiega un pochino meglio così vi, vi, vi da può dare tutti i dettagli. Ma sì, sì, in realtà quello che appunto dicevamo è che quello che a noi è molto dispiaciuto è appunto il fatto che c'è stata difficoltà appunto nel fare le domande e tutto quanto che è proprio la modalità del webinar in realtà eh, perché appunto, e funziona così il webinar, quindi non possiamo farci nulla. E quindi abbiamo pensato proprio di eh, proporvi questo spazio più eh, di scambio, in cui appunto non usando più la modalità webinar, ma una modalità come gli incontri di Zoom, dove tutti possono parlare, guardare, a un gruppo ristretto di massimo 10 persone, eh, proprio per avere l'opportunità di, per i docenti, per voi docenti, di fare domande concrete, proprio su quelli che sono gli aspetti che voi vivete. Una sorta di sportello, chiamiamolo così, di consulenza, dove non c'è solo la parte, o meglio, non c'è la parte di lezione frontale come questa, ma c'è proprio una, un momento di condivisione con eh, delle difficoltà, con i suggerimenti di alcune strategie che poi dopo possono essere messe in atto e poi dopo si può vedere come sono andate. Però... Vi eh, manderemo poi le informazioni più dettagliate sul, via mail, quando poi vi manderemo le slide e, il, e poi il, il link alla registrazione. Adesso vedevo che un, eh, un partecipante, ci faceva una domanda, ho iniziato a scrivere, però forse faccio prima a dirlo a voce. La domanda è come si può adottare nel concreto la tecnica ABC sui bambini? È quello che facciamo tutti i giorni. Eh, è molto facile in realtà, i bambini sono molto aperti. Nel eh, prendere questo tipo di spunto dall'aspetto, prendere la situazione, si fa. In un foglio si divide in tre e si mette la situazione, il pensiero e l'emozione e si aiuta a dire che cosa è successo, che emozione ha provato. È più facile nei bambini, dopo la, dopo la situazione, andare direttamente all'emozione, a ansia, a rabbia, quello che è, e poi chiederle, chiedere proprio ma cos'è che hai pensato, cos'è che ti ha fatto provare e aiutare proprio ne, nello scrivere. Quindi si può usare con i bambini e se ci proverete vedrete, vedrete che fondamentalmente vi stupiranno perché i bambini sono molto più consapevoli di noi tante volte. Sì, eventualmente si possono anche aiutare per individuare le emozioni, magari se sono molto piccoli, eh, le faccine magari si può anche proprio schematizzare. Io lo faccio con alcuni bimbi. Eh, cioè, non è, me lo sono un po' inventata ma perché con alcuni magari anche coinvolgerli a livello motorio può aiutare io prendo ad esempio dei cerchi quelli della, della psicomotricità <coughs> e gli dico una situazione oppure riprendo una situazione che, che è successa a loro e c'è il cerchio del, del pensiero il cerchio dell'emozione e poi anche il cerchio del comportamento e quindi chiaro che magari in un contesto classe può essere un po' difficile però eh, si può trovare magari qualche soluzione, lanciare la pallina, io lancio la pallina nei, nei vari cerchi, loro si, si mettono nel cerchio, io lancio la pallina, loro la, la afferrano e quando ce l'hanno in mano mi dicono l'emozione, il pensiero o il comportamento. Coinvolgere magari anche proprio a livello motorio, si può fare in gruppo, non so, si possono raggruppare i bambini, eh, non so, sono i bambini che sanno tutti insieme, sono quelli dell'emozione, del comportamento... Secondo me è un'attività un che può essere anche molto motore, cioè non solo ovviamente scritta, che non, non hanno ancora l'età per poterlo fare, però anche proprio fatta in modo dinamico, eh, con le faccine appunto, con... Diventa... Ottimo. Scusate, grazie mille Lara. No, in realtà volevo condividere ancora una cosa, perché... Eh, dove l'ho messo adesso? Perché... Volevo mettervi innanzitutto riferimenti, se andate sul nostro sito abbiamo eh, un blog che è molto seguito dove ci sono appunto eh, tutta una serie di risorse, ma c'è anche un, una sezione dedicata proprio agli insegnanti eh, dove fondamentalmente ci sono una raccolta di articoli di, su quello che sono gli argomenti appunto dedicati agli insegnanti. Eh, non Però... Ci sono altre, altre domande che magari abbiamo ancora un attimo di tempo per poter rispondere. Se la scrivete o nella chat o nelle domande risposte, noi le vediamo in diretta. Beh, non... comunque per finire, scusate eh, Lara, concluso sì, sì. che non riesco a fare questo chat. Veramente sono molto dispiaciuto che non riesco a far funzionare Zoom oggi. L'indirizzo è www.ieled.it e invece la parte per insegnante è yeled.it slash insegnanti, però è meglio se eh, ve lo faccio inviare anche quello assieme a tutto il resto. Grazie mille di aver partecipato a questo ciclo di webinar, uh, per qualsiasi informazione, eh, curiosità, dubbio, per qualsiasi cosa potete scriverci al, alla nostra mail, potete poi seguirci su Facebook, su Instagram, su tutte cose e saremo contenti di poter esservi di aiuto. Grazie mille e buona serata a tutti. Grazie. Grazie, Grazie a tutti, buona serata. Buona serata.